Bella a tutti ragazzi e bentornati sul canale, oggi vi porto questo nuovo glitch duplicazione in solo requisiti avere bunker con com all'interno e all'interno del com un'auto che volete duplicare io vi consiglio comunque la Dominator poi dovrete avere l'ufficio CEO e in più il nightclub con all'interno del nightclub delle lgrh 8 prima di iniziare però come sempre vi chiedo di lasciare un bel like e di iscrivervi al canale di passare per i canali del team glitch che troverete sotto in descrizione ora possiamo partire con il video mi raccomando ragazzi ricordatevi di controllare la sala d'attesa e i spettatori impostata su chiusa e su no e soprattutto di mettervi in mira manuale una volta parcheggiata la macchina all'interno del bunker teletrasportiamoci davanti all'ufficio ceo Quindi facciamo partire la missione, a questo punto doppio tasto PS su una community, facciamo un partecipa a sessione, accettiamo il primo messaggio e schippiamo il secondo che appunto ci dice che è in puntamento diverso dal nostro. Come vedete ci teletrasporteremo al CEO. Una volta che saremo al CEO dovremmo andare dalla segretaria e comprare le birre. Comprate le birre, reghiamoci alla nostra scrivania, tiriamo fuori il telefono e andiamo su eh, serie di gare speciali. A questo punto confermiamo il tutto e in basso a destra verrà appunto le, la ricerca dell'attività. Ora dovremo aspettare che verrà eh, scritto in basso a destra, dovrete essere abbastanza attenti, questa scritta 1 di 16, 2 di 16 o 1 di 4 e via dicendo. Appena lo leggete fate freccia a destra e vi metterete seduti. Ora premete la X e andate ad avviare una missione di questi dei veicoli speciali. Come vedrete il gioco si buggerà, io ora ho atteso anche un bel po' perché non, non si alzava il giocatore, non ho capito perché però ho lasciato il joystick così alla fine si è alzato. Ora per tornare con una visuale migliore fate doppio tasto PS, partecipa a sessione e skippiamo il primo messaggio. Come vedete ora ha fatto l'animazione che si alza e si risiede, a questo punto freccia a destra, ci alziamo e andiamo dalla segretaria, una volta dalla segretaria tiriamo fuori il telefono, facciamo eh, il solito partita veloce, vedrete il giocatore che scompare, a questo punto tasto PS premuto e andiamo a spingere il joystick, ripremiamo tasto PS, riaccendiamo il joystick, freccia a destra e andiamo a richiedere il buzzard. Una volta fuori con il Buzzard richiamoci al nostro nightclub, ricordatevi dove avete parcheggiato la LG RH8, io in questo caso al piano interrato 4, e una volta che saremo dentro dovremo salire appunto sulla nostra LG. Ora saliamo sulla LG, tasto R2, vedrete che fa il solito scatto in avanti e spariranno tutte le altre auto ora ragazzi quello che dovrete fare è premere il menu interazione andare su inventario e cominciare a bere tutte le birre finché il giocatore o sviene o muore io non l'ho mai capito però che appunto fa l'animazione che casca a terra qui ho accelerato i tempi perché è abbastanza noioso vedere questa parte come vedete il giocatore è svenuto ci sarà un caricamento abbastanza lungo nero, io l'ho pure tagliato, quindi se è troppo lungo il caricamento, doppio tasto PS, partecipa a sessione, qui accettiamo il primo messaggio che ci appare e schippiamo il secondo. Ci verrà la scritta che questa attività è scaduta e noi cadremo sotto mappa con il paracadute. Qui eh, ragazzi io sono andato pure un po' più giù perché volevo vedere che succedeva ma non succedeva nulla quindi fate eh, tasto option e andate a selezionare un'attività eh, di quelle in blu vicino al vostro bunker quindi la mia più vicina è questa qui facciamo quadrato per far partire la missione e una volta che saremo nella lobby ormai lo sapete eh, il procedimento qual è fate doppio tasto ps fate il partecipa a sessione di un vostro amico o su una community accettate il primo messaggio e skippate il secondo ora che ci siamo teletrasportati davanti al bunker entriamo dentro e se tutto è andato bene ci sarà la nostra macchina parcheggiata qui ora qui ragazzi io non vi posso far vedere che la targa cambia come dice il vecchio centurion perché c'è sto coso da dietro che non ce lo fa vedere però tranquilli che tanto ora vi faccio capire che la macchina si sta duplicando innanzitutto scendete entrate dentro al centro operativo mobile e riuscite subito salite sulla vostra macchina e mettetela all'interno del centro operativo qui se faremo freccia destra ci verrà appunto scritto che eh, verrà sostituito quindi la macchina vuol dire che è copiata e una volta all'interno la macchina è salvata quindi duplicata e quindi se siamo fatti un milione e mezzo adesso però vi faccio vedere anche che non dico stronzate quindi eh, finite di vedere il video ragazzi vi faccio vedere quanto viene pagata la macchina e soprattutto che è stata duplicata Tanto dura poco promesso guardatelo fino in fondo per Come vedete ragazzi la macchina la pagano molto bene, 1.560.000. Ora vi faccio vedere anche che c'è stata la duplicazione veramente. Quindi teletrasportiamoci al night, andiamo al piano interrato 4. Se vi ricordate in quel posto lì vicino al Terrorbyte c'era la LGRH8. Ora scusate qui il giocatore però mi si era buggato perché eh, ci stava un'altra macchina dietro al Terrorbyte e finché non spawnava appunto non riusciva a camminare come vedete appunto ripeto eh, il glitch funziona fatelo a più non posso spero lascerete un bel like spero vi iscriverete al canale spero vi iscriverete anche ai canali del team glitch troverete sotto in descrizione e noi ci vediamo alla prossima bella per tutti